Ciao ragazze, oggi realizzeremo insieme questa ghirlanda shabby da appendere alla porta. Per realizzarla vi occorreranno tre pezzi di stoffa lunghi un metro all'incirca per 10 cm di altezza. Andiamo a piegare la stoffa in due a metà in modo che i lembi coincidano e andiamo a spillare o a imbastire la nostra stoffa. Eh, sarebbe meglio imbastirla perché viene un lavoro un pochino più preciso ed è la cosa corretta da fare io non amo molto imbastire, lo dico sempre quindi mi uso gli spilli andiamo a cucire il lato corto e tutto il lato lungo lasciando aperto l'altro lato corto Ve lo dico mentre sto cucendo perché non ho registrato, una volta fatta questa operazione andiamo a risvoltare e a imbottire i tre tubi di stoffa che abbiamo creato. Non è un lavoro divertente, è un pochino noioso, armatevi di pazienza e, e niente, quindi con delle pinze lunghe eh, tentate di riempire i vostri tubi di stoffa. Una volta rigirati e imbottiti i nostri tre tubi, eh, andiamo a misurarli. Se vedete che non sono eh, lunghi tutti uguali, come è successo a me in questo caso, semplicemente andiamo a regolarli eh, tagliando l'eccesso di stoffa. Basterà semplicemente tirarli, metterli più o meno vicini e tagliare la stoffa in eccesso. Scusatemi qua, non mi sono accorta di essere fuori dal campo visivo. Adesso prendiamo ago e filo, usiamo un filo resistente in tinta con la nostra stoffa in modo che non si veda e andiamo a chiudere i nostri, le tre aperture rimaste aperte, quindi schiacciate un po' in dentro l'imbottitura, rigirate la stoffa lì come sto facendo io e con qualche punto eh, di cucito andiamo a chiudere le nostre aperture. Una volta chiuse andiamo a unire le tre estremità tra loro in questo modo perché poi dovremmo andare a intrecciare. Date qualche punto in più in modo che non si apra quindi tentate di fare una cucitura abbastanza sicura perché eh, sarà la base della nostra treccia. Prepariamoci già il filo per dopo, perché ovviamente, poi ehm, una volta arrivata alla fine della treccia, dobbiamo chiuderla abbastanza celermente, altrimenti si disfa. Quindi, preparatevelo già. Adesso stendiamo i nostri tre tentacoloni e andiamo a ehm, intrecciare, intrecciarli assieme. Dobbiamo fare una traccia molto stretta, quindi stringete più che potete e portate le cuciture di sotto in modo che spariscano all'interno della nostra piegatura oppure comunque nella parte in cui appoggerà contro la porta. E incominciate a fare la classica traccia come si fa per i capelli. Stringete più che potete perché deve venire una sorta di eh, tracciona semirigida abbastanza dura un piccolo consiglio non imbottite troppo i vostri tentacoloni e eh, neanche poco perché eh, se li imbottite troppo rischiate che in questa fase non riuscite a intracciare se li riempite troppo poco eh, non ha abbastanza sostegno la ghirlanda per avere la forma eh, tonda Ci arrivate alla fine finiamo di intrecciare e mettiamo insieme le tre estremità perché adesso dobbiamo andare a cucirle e eh, a fermare il nostro lavoro per aiutarvi eh, potete usare gli spilli quelli un po' più lunghi si trovano nelle mercerie come gli spilli normali quindi andate a sistemare le vostre tre estremità Tenetele saldamente e poi munitevi di qualche spillo lungo eh, per tenere fermo il vostro lavoro. In questa maniera vi rimarrà sicuramente più facile andare a bloccare la treccia. adesso andiamo a cucire e a chiudere la nostra estremità anche qui fate dei punti molto saldi perché tenderà sennò no, ad aprirsi Non fate le furbone come me, usate il ditale se lo avete, perché io mi sono sforacchiata tutta le mani. <ride> Faccio l'eroina, mi dimentico sempre di usarlo e tutte le volte ho le dita che sembrano dei colabrodo. Anche questo punto che si vede poco, eh, vedete, a me sparisce in questa maniera, in questa piccola ansa, date qualche punto per fermare. In questa maniera sicuramente non scapperà più via e eh, la nostra treccia rimarrà ben salda e chiusa. adesso andiamo a chiudere le due estremità in questa maniera tentando di dare una forma eh, tonda portate la treccia tutta rivolta verso un lato e eh, unite le due eh, estremità possibilmente pulite il vostro piano di lavoro non fate come me unite le estremità con due punti di eh, ago e filo anche qui eh, magari fate il nodino prima di, di <ride> cucire non fate come me che me lo sono persa via non vi preoccupate tentate di cucirle insieme più saldamente possibile dopodiché eh, aggiungeremo anche della colla a caldo mettete un po' in forma ed ecco il risultato Uh, appiattitela bene la bombatura fa comunque parte dell'effetto di questa uh, ghirlanda la parte di giuntura andrà poi nascosta dalla nostra decorazione ed ecco questo è il risultato come vedete viene abbastanza da sé la forma tonda adesso andiamo a decorarla io ho creato tutta una serie di roselline usando stoffe diverse e di colori diversi non ho fatto il tutorial delle stoffe eh, scusatemi delle roselline eh, perché sono abbastanza semplici da fare e da reperire in realtà basta arrotolare la stoffa su se stessa aggiungerò poi una piccola farfallina che ho creato attraverso un attrezzino della clover no attraverso, usando un attrezzino della clover quindi disponiamo le nostre roselline a nostro gusto, tentando di riempire un lato della nostra ghirlanda alternandole, quindi quelle collino, quelle bianche, quelle righe, quelle panne e via dicendo. Ecco il risultato finale, la rosa grossa sta nascondendo il punto di giuntura. Quando andiamo a incollare le nostre rose, mettiamo un po' di colla a caldo anche nella giuntura, in modo che rimanga ferma ecco a questo punto mi rimane da attaccare la farfallina di cui vi parlavo prima realizzata con i kansashi della, della clover adesso io ho deciso di mettere delle perline per abbellire le rose quindi usando questo tipo di pinza perché le perline sono abbastanza piccole eh, andiamo a posizionarle questa pinza è comoda perché vi permette di non ustionarvi le dita quando andate a usare la colla a caldo, quindi prendete le perle, le bagnate leggermente con la colla senza esagerare e andate a posizionarle nel centro dei, fio dei vostri fiori. Le decorazioni per questa ghirlanda sono un po' a vostro gusto, vedete voi quelle che più vi piacciono e come volete impostarla. Ecco fatto, questo è il risultato finale, mi manca la farfallina da attaccare, però già vedete eh, è già bella così. Possiamo metterla lateralmente come ho fatto io adesso oppure girarla e lasciarla eh, con i fiori all'ingiù, a me personalmente piace di più laterale. Andiamo ad attaccare ora la farfallina, sempre con un goccetto di, co di colla caldo e praticamente la nostra eh, ghirlanda è finita. Attaccate solo un filo per attaccarla alla porta. A presto, un bacione, ciao!